Un battende in divisa, un battente che non ha le scarpe ai piedi, ha dei mutandoni attaccati e una maglietta bianca. Questa era la divisa originaria dei, dei battenti e le fasce e in mano chiede qualcosa con l'immagine della Madonna e un sacchetto per fare la questua andando nei vicoli di Napoli a prima mattina e fare la questua no, all'origine era un atto di penitenza eh, di era vergognoso chiedere l'elemosina per la Madonna dell'Arco e andando per i ricoli, questa persona dice, chi è il Dvoda, sta parola, sorelle, te Cioè, più che un'invocazione, è quasi un urlo, quasi un'invocazione forte, trascinante, per cercare di scuotere. le coscienze. E chi mai non si e chi crede per sempre, e verrà la luce lo cielo che da un po'. E c'è ha usato la che chi ha usato a sta fede, continua a sperare. È un fuiente o un battente, e sono come che voi vedete a migliaia finire alla Madonna dell'Arco il in lunedì in Nalbis. Del battente del è molto facile parlare male, è molto facile arricciare il naso o tenere la busta sotto al naso, come molti, molti e già anche molti di voi hanno. Quando siete i furiendo, quasi quasi è gente di serie a B. I fuenti sono persone come noi che non hanno vergogna di urlare le proprie esigenze quando arrivano davanti al quadro della Madonna. Piangono, invescono, supplicano, però hanno una cosa che io invidio molto. Sono capaci di instaurare un dialogo con la Madonna dell'Arco. Ce lui ci va a parlare, ci va a loro sì, si... la tende vive per quel giorno e quando arriva, entra, riesce, dopo un'idea di chiesa, chiesa di andare in chiesa, allora si libera. Molti, molti, molti, molti studiosi hanno scomodato le, la le come dire, hanno teorie più strane più assurde, socio-sessuali eh, isteria collettiva hanno scomodato un sacco di cose sono stato casomai hanno pure mangiato il peluche e poi soprattutto quando entrano in, in una situazione un, si contagiano l'uno con l'altro nelle banane nelle squadre che entrano basta che uno gare molti hanno perso ma è quando non c'è stungo io, ho perduto a esse e mi stiamo perdendo pure io, ma Marunella l'aveva l'avevo sentito, non mi chiedeva male e mi il cane da voto. quasi come succede lì da questa strada. Madonna dell'arco, non è sì. un palato fra sì. cui ci si rivolge sì. occasionalmente. No, per figlio della Madonna dell'altro è uno di famiglia è uno che fa parte della famiglia e non c'è avvenimento non c'è ricordanza in cui lui si invita anche lei Io vi prego, i battenti vanno aiutati la Chiesa deve aiutarli a crescere perché ci vuole molta evangelizzazione però una cosa posso dirvi hanno fede, hanno una fede tutta particolare che a volte io invito.